Bene, buon pomeriggio a tutti, mi dispiace accompagnarvi da casa mia con questo Covid, forse con un po' di tosse, dovrò interrompere il discorso, però è un piacere veramente poter partecipare anche se in questo modo per, ecco, per la nostra tradizionale corruta del, del capitolo secondo del Joint Diploma. Come ha detto Prem nel suo intervento, eh, no, come dicevo, tu hai fatto l'intervento a Prem, più teologico, con le dimensioni cristologica, trinitaria, ecco, de, del Vangelo della Creazione, l'intervento mio vuole essere un, un pochino più morale, no? e io volevo iniziare, dalla lettura di questo piccolo brano, questo piccolo paragrafo, che dice così: molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l'umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un'origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale, educativa, che impiegherà lunghi processi di rigenerazione. No? Allora, questo è il paragrafo iniziale del capitolo sesto dell'enciclica, noi qui dobbiamo parlare del secondo, però penso che questa, queste tre frasi diano la chiave mh, di lettura per capire come inquadrare. Le, laudato sia sì un documento molto ambizioso, no? ambizioso nel senso positivo, cioè che intende approfittare della crescente sensibilità ecologica dei nostri contemporanei per lanciare una sfida che va ben oltre le preoccupazioni strettamente ecologiche o economiche, no? per, per quanto esse siano giuste. No? Dicevamo in questo paragrafo no? che si tratta di una grande sfida culturale, spirituale, educativa, che implica lunghi processi di rigenerazione. No? Allora, in che cosa consiste questa sfida? No? Per, per capirlo, bisogna tenere presente che la crisi ecologica è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e spirituale della modernità. No? E questa mi pare è una delle idee centrali dell'enciclica, no? un ritornello che si ripete diverse volte lungo il testo e che ci aiuta, penso, a, ad aprire gli occhi no? davanti a. Non so, forse all'illusione che basterebbero alcune leggi più rigide in materia di emissione di CO2 o di raccolta differenziata o so, misure tipo COP27, così per risolvere veramente la questione ecologica. No? È Arturo. vero che sono necessarie queste misure, però a una crisi dalle radici. Morali e culturali, come dice in questo paragrafo Papa Francesco, soltanto si può rispondere pienamente con una profonda conversione interiore delle persone. No? E questo è l'appello di Papa Francesco. Non soltanto misure tecniche, sì, arriveranno, però come risultato di un cambiamento interiore, di una vera conversione altrimenti dureranno poco, altrimenti mancano le motivazioni personali no? profonde per cambiare veramente. Appunto, un nuovo stile di vita non può essere imposto per legge, deve essere frutto di un cambiamento delle proprie convinzioni, delle proprie motivazioni, di una vera conversione per questo dicevamo che la questione ecologica è un problema morale al di là delle componenti tecniche che essa senz'altro ha Allora, io pensavo di dividere questo mio intervento in tre parti. Prima spiegherò il concetto della conversione come processo morale di cambio di convinzione poi in un, secondo, in un secondo momento illustrerò brevemente quali sono le convinzioni oggi dominanti che sono quelle che vanno cambiate e infine vedremo quali sono le nuove convinzioni che esige la conversione alla quale ci chiama Francesco e che sono quelle contenute per lo più nel capitolo secondo dell'enciclica perché sono quelle che derivano da una visione cristiana di Dio, dell'uomo, del mondo. Allora, procedendo in questo modo, io penso che rimarrà più, più chiaro in che senso le verità teologiche contenute nel capitolo secondo rispondono perfettamente alla necessità di questo cambio nelle convinzioni. Prima. Prima sezione, no? la conversione come cambio nelle convinzioni. Beh, la conversione è uno dei temi centrali del Messaggio di Gesù nel Nuovo Testamento, no? Lui è venuto, quando ha iniziato a predicare, ha iniziato a predicare la conversione. Il termine greco che usa normalmente il Vangelo è quello di metanoia che fa riferimento a un cambio della mente, no? del nus. Metanoia è, è un cambiare il nus, cambiare la nostra mente. La conversione inizia da un cambiamento delle nostre convinzioni, cioè un cambiamento di quelle idee sulle quali costruiamo i nostri ragionamenti prendiamo le nostre decisioni, valutiamo le conseguenze di un'azione. No? Tutto questo noi lo facciamo in base a certe convinzioni di fondo che abbiamo e che sono quelle che dovrebbero cambiare. E questo è il principale obiettivo di Laudato Sì in quanto documento sociale della Chiesa. No? La Chiesa ha la missione di insegnare al popolo di Dio ma di insegnare che cosa? la Chiesa non intende insegnare questioni tecniche in ambito ecologico no? non, non le conviene battersi per bandiere che sono umane no? il riscaldamento globale è per colpa dei combustibili fossili o è per un'altra colpa lo so, alcuni scienziati dicono una cosa, altri dell'altra, ci sono parecchie evidenze di una cosa, però perché non andiamo al fondo del problema? No? Andiamo al fondo del problema. La dottrina sociale della Chiesa ha il compito di insegnare a pensare i problemi sociali in un modo piuttosto che in un altro, no? ricordando cioè alcune verità su Dio sull'uomo e sul mondo che dovrebbero essere presenti nei ragionamenti delle persone che prendono decisioni no? dei politici, degli imprenditori delle organizzazioni internazionali ma anche della gente comune de, di ognuno di noi no? che prende le sue decisioni quando va a comprare qualcosa quando va a usare qualcosa cioè queste idee che dovrebbero essere nella, nella base, nella mente di ognuno di noi, e che spesso non lo sono. Scusate. Ecco. Ora, mh, Papa Francesco fa molte volte riferimento a questa capacità di pensare i problemi sociali che è necessario generare nei nostri contemporanei. Vi è un modo di comprendere la vita e l'azione umana? deviato e che contraddice la realtà fino al punto di rovinarla perché non possiamo fermarci a riflettere su questo e il Papa come Maestro della Fede vuole proprio insegnarci questo no? perché, perché ciò che il Vangelo ci insegna ha conseguenze sul modo di pensare, di sentire, di vivere no? di, di valutare le nostre azioni Soltanto cambiando le nostre convinzioni potremo generare una sensibilità che poi ci consentirà di capire le vere dimensioni dei problemi sociali e soltanto allora saremo capaci di cambiare il nostro modo di vivere, altrimenti sarà tutto molto limitato. No? Poi ovviamente che la conversione sia ecologica non vuol dire che sia limitata alla cura del medio ambiente. L'ecologia alla quale si riferisce Papa Francesco è sempre quell'ecologia integrale che è attenta alla cura dell'ambiente, senz'altro, però come conseguenza, come punta dell'iceberg, di tutto un discorso sulle relazioni dell'uomo con il creato, dell'uomo con le altre persone, dell'uomo con Dio, no? in definitiva, un discorso sulla coscienza dell'uomo circa se stesso no? sul significato del suo passaggio su questa terra no? qui io avevo trascritto un paragrafo no? il 160 che è un po' il, il cuore della Laudato Si, sì, ovviamente è troppo lungo no? non lo leggeremo insieme però il Papa appunta a, a questo no? Dice, ecologia integrale qual è il significato del tuo passaggio su questa terra. Per questo motivo io dicevo che il documento era ambizioso nel senso positivo del termine, no? perché non intende soltanto pagliare i sintomi della crisi ambientale, ma arrivare alla sua radice, alla radice della crisi ambientale nel cuore dell'uomo, no? cioè nelle sue convinzioni più profonde. Dunque, se parliamo di conversione e di nuovo stile di vita, non possiamo limitarci a fornire un elenco di best practices no? personali o comunitarie. Dobbiamo accompagnare Papa Francesco alle radici del problema nel cuore dell'uomo e così capire la reale portata della crisi e della conversione richiesta. No? Allora, l'enciclica ci propone una... Una considerazione doppia, no? da una parte ci mostra qual è il modo di pensare che è necessario cambiare, e poi dall'altra ci offre le idee fondamentali del nuovo modo di pensare e di agire che Dio si aspetta da noi. Il testo, cioè la ciclica, non lo propone in questo ordine in cui l'ho detto io adesso. No? perché nel capitolo secondo dell'enciclica propone queste verità teologiche che dovrebbero essere nella base dei nostri ragionamenti e poi nel capitolo terzo propone le idee del paradigma tecnocratico che sono quelle oggi dominanti io proponevo di, di farlo alla rovescia così si capirà meglio come le idee teologiche del Papa proposte nel capitolo secondo sono la risposta alla crisi nelle convinzioni del, dell'uomo contemporaneo quali sono le convinzioni che bisogna cambiare il paradigma tecnocratico allora con questo termine che è poco usuale nei documenti del Magistero e che poi sarà oggetto di studio di un altro modulo del prossimo modulo, terzo di questo joint diploma il Papa si riferisce a una mentalità che si è diffusa ultimi, negli ultimi tempi tra i nostri contemporanei, purtroppo anche tra molti cristiani, che è un modo di comprendere la vita e l'azione umana che è deviato, che è sbagliato. In realtà, il paradigma tecnocratico è un modo sofisticato di parlare del, dell'egoismo, cioè di un individualismo che è sempre esistito nella storia dell'umanità, ma che nei nostri giorni si presenta con delle manifestazioni particolari, perché oggi quell'egoismo, quell'individualismo, si è fatto cultura, dice il Papa. E si potrebbe definire come una logica che cerca di soddisfare gli interessi immediati, generalmente egoistici, no? Come il potere, l'avarizia, il godere di tutti i piaceri, no? interessi all'insegna del avere di più anziché dell'essere di più. E per soddisfare questi interessi egoistici noi strumentalizziamo arbitrariamente tutto ciò che serve a soddisfarli. No? La natura fisica, le altre persone, le istituzioni, que quello che sia, quello che abbiamo davanti, noi lo strumentalizziamo. Quando uno strumentalizza qualcosa, uno si serve di qualcosa senza tener conto degli effetti della nostra azione sullo strumento, che viene considerato un semplice oggetto o un numero in una tabella, no? a completa disposizione dei nostri desideri, delle nostre convenienze. Allora, per questo Papa Francesco ci ricorda che non ci sono due crisi separate, un ambientale e un'altra sociale bensì una sola e complessa crisi socioambientale perché? perché c'è una stessa logica questa logica del, del, dell'individualismo che strumentalizza la stessa logica che domina i nostri ragionamenti le nostre decisioni portandoci a maltrattare la terra e il prossimo questa logica dell'interesse egoistico Papa Francesco usa varie espressioni per cercare di definire questo fenomeno, no? Forse dove viene meglio descritto sia quando lui parla del relativismo pratico nei numeri 122-123 della Laudato Si, sì, perché quell'atteggiamento che porta l'individuo a collocarsi al centro dando priorità assoluta alle sue preferenze circostanziali, dove tutto si torna irrilevante se non serve a soddisfare i propri interessi immediati. No? Come diceva eh, Prenn nel suo intervento, non si tratta soltanto di porre l'uomo al posto di Dio, no? quello sarebbe un antropocentrismo che ancora sarebbe compatibile con alcune forme di solidarietà, L'egoismo vuole porre io, il proprio io, al posto di Dio, per fare e disfare secondo la propria convenienza. No? E qui non dobbiamo soltanto pensare a, ai delitti aberranti no? come quelli che, che, che menziona il Papa nell'enciclica. Basta guardare alla nostra vita quotidiana, no? di tante persone che ci stanno vicine, vedere, non so, come si divertono tanti giovani il fine settimana, come vengono maltrattate o ingannate tante persone in alcuni ambienti lavorativi per ottenere maggiori risultati economici, quanto poco sono apprezzate la, la fedeltà matrimoniale, no? la, la stabilità della famiglia, persino come, come guidiamo le nostre macchine no? nella città, è una logica che io faccio quello che mi pare e gli altri, vabbè, problema loro, se non se, non se la sentono di, di starci qua con me. No? Allora, quando questa mentalità si generalizza e coinvolge più persone, famiglie, imprese, diventa cultura, no? la cultura dello scarto, no? in cui la nostra società nel suo insieme scarta, senza farsi troppi problemi alcune categorie di persone scomode no? i bambini, gli anziani, i poveri no? perché farci carico di essi contraddice i nostri interessi egoistici certo. e così l'egoismo collettivo fatto cultura genera a sua volta più persone egoiste no? per le quali idee come il bene comune, la solidarietà l'onestà no? Semplicemente non, non fanno parte del loro orizzonte pratico, no? non esiste più quella coscienza di un'origine comune, di una mutua appartenenza, di un futuro condiviso da tutti, no? come diceva il Papa nel primo paragrafo che abbiamo letto, quel 202. Ognuno pensa solo per sé, no? pensa che gliene importi del resto senza che gliene importi di danneggiare ingiustamente gli altri e la terra pur di soddisfare la propria comodità. Ovviamente questa logica è intrinsecamente violenta, perché la logica dell'egoismo si ferma quando trova una libertà più forte di lui. E quindi dobbiamo assistere all'aumento della violenza al sorgere di nuove forme di aggressività nelle nostre società, come dice il Papa. Queste forme di egoismo, anche il Papa lo denuncia così nel capitolo terzo, non, non appartengono soltanto alla vita personale e privata delle persone. No? La sua dinamica penetra anche il mondo dell'economia, il mondo della politica, e uno potrebbe chiedersi, no? Da dove proviene il prevalere di questa logica? Perché gente egoista c'è stata sempre. e In nessun'epoca della storia sono mancate le ingiustizie, no? È vero. Però la crisi attuale è in parte è diversa, perché spesso prima le culture avevano più risorse per riconoscere l'ingiustizia e l'egoismo come tali. Oggi non è più così. Perché perché vengono ignorate le verità fondamentali su Dio, sull'uomo e sul mondo no? e persino la stessa esistenza di verità oggettive no? e principi universalmente validi no? che ci consentono di riconoscere le deviazioni come tali no? a questo proposito mi piace citare le parole di Papa Benedetto che laudato si raccoglie nel numero 6, in cui dice ah, appunto questo, no? Papa Benedetto ci ha proposto di riconoscere che l'ambiente naturale è pieno di ferite prodotte dal nostro comportamento irresponsabile, anche l'ambiente sociale ha le sue ferite, ma tutte sono causate in fondo dal medesimo male, cioè dall'idea che non esistano verità indiscutibili che guidino la nostra vita, per cui la libertà umana non ha limiti. Con paterna preoccupazione ci ha invitato a riconoscere che la creazione risulta compromessa dove noi stessi siamo le ultime istanze, dove l'insieme è semplicemente proprietà nostra e lo consumiamo solo per noi stessi. Lo spreco della creazione inizia dove non riconosciamo più alcuna istanza sopra di noi ma vediamo soltanto noi stessi è una citazione lunga però penso che dia la chiave no? l'uomo di oggi è egoista perché ha la convinzione forse non teorica ma senz'altro pratica che la sua libertà non abbia dei limiti al di sopra di lui no? cioè ha dei limiti perché molte cose non le può fare ma non perché non debba fare qualcosa, no? l'ultima istanza siamo noi stessi. No? Ma questo atteggiamento è la conseguenza di un uomo che ha cancellato Dio dal suo orizzonte ed è diventato quindi l'ultima istanza. Forse accetta ancora teoricamente l'esistenza di qualcosa chiamata Dio, però nei fatti vive come se Dio non esistesse. No? Que quella verità e tutte quelle verità che dipendono da, da essa, no? dall'esistenza di Dio, semplicemente non entrano nella logica con cui Lui prende le sue decisioni. Diceva mh, Papa Benedetto, finiva il suo discorso così, no? dice la creazione si sentirà liberata quando verranno delle creature, degli uomini, che sono figli di Dio e che la tratteranno a partire da Dio. Io credo che sia proprio questo che noi oggi possiamo constatare come realtà. Il creato geme e attende persone umane che lo guardino a partire da Dio. Io credo che istanze vere ed efficaci ed efficienti contro lo spreco e la distruzione del creato possano essere realizzate sviluppate, comprese e vissute, Soltanto là dove la creazione è considerata a partire da Dio, dove la vita è considerata a partire da Dio e ha dimensioni maggiori della responsabilità davanti a Dio. Questa è la sfida, no? La sfida, guardare la realtà a partire da Dio. Che, che vuol dire questo? Beh. Pronto? Sì. Si sente? Ti sentiamo, sì. Sì. Ecco, ultimi due minuti. Le verità. Che cosa vuol dire guardare il mondo a partire da Dio? Queste sono le grandi verità che ci ricorda il capitolo secondo, no? a partire dalle quali dobbiamo costruire i nostri ragionamenti. Io mi piace cominciare con questa immagine no? di un crocifisso di Germania che durante la seconda guerra mondiale a causa di una bomba ha perso le braccia e le persone della parrocchia hanno voluto rimetterla lì senza braccia ma con quella scritta che dice non ho altre mani che le vostre. No? Io penso che questo illustri molto bene il percorso di conversione che ci propone Francesco perché il Papa dice una cosa molto simile. No? Posso ecco. Siamo chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace, bellezza e pienezza. Cioè l'idea che gli uomini, ognuno di noi, siamo strumenti di Dio affinché i suoi piani si realizzino nella storia quella è a mio avviso l'idea che concentra tutto il discorso sull'ecologia integrale no? questa è la, la convinzione principale che il Papa vuole comunicarci no? e, è l'unica che è capace di generare nuovi stili di vita no? allora qui elencherò alcune di queste verità no? collegate con questa perché si veda che possono sembrare poco operative, però prese tutti insieme danno una visione insieme, una logica capace di affrontare i problemi in modo cristiano o non cristiano, ecologico, responsabile o non ecologico. No? La prima di queste grandi verità che ricorda l'enciclica è che Dio è il creatore di tutte le cose, no? Dire creazione. Non è soltanto dire che il mondo è una cosa che sta lì e che un giorno ci siamo trovati davanti, no. La il mondo è di Dio e Dio lo ha creato con un ordine meraviglioso e con una finalità determinata. Perciò afferma il Papa che il mondo fa parte del progetto dell'amore di Dio per tutte le creature, no? Ora, un progetto è un piano con una direzione, no? Dio ha i suoi piani per il mondo, Dio ha creato il mondo per qualcosa, no? Dio ha creato il mondo perché fosse la casa comune di tutti gli uomini e tutti potessero essere felici lì. No? La seconda verità che ci trasmette la teologia della creazione è che l'uomo è stato creato in immagine e somiglianza di Dio. Questo non vuol dire soltanto che l'uomo è intelligente, ma che l'uomo deve agire come Dio, infatti Dio si è ritirato dal mondo e lo ha affidato all'uomo perché l'uomo lo amministrasse come Dio lo avrebbe amministrato no? cioè l'uomo deve dominare la terra, sì, coltivare il giardino, sì però secondo i piani di Dio no? perché è un piano che include la felicità di tutti gli altri uomini per questo l'interpretazione corretta di questa sovranità dell'uomo sulla creazione è la figura dell'amministratore responsabile. No? L'amministratore gestisce i beni secondo la mente, no? il, il desiderio, il piano, il progetto del padrone e non di se stesso. No? E quello non è eh, un problema per l'uomo, no? cioè, perché amministrare la creazione secondo la volontà di Dio è l'unico modo di amministrarla bene. <coughs> In breve, penso che possiamo dire che se è vero che Dio ha i suoi piani per il mondo e per ogni persona, è anche vero che Lui non vuole realizzarli direttamente. No? Cioè Anche se sembra paradossale, Dio vuole aver bisogno no? di noi. No? Siamo noi che siamo le mani di Dio, a tal punto che molte volte Lui non ha altri. No? Cioè, se noi non lo facciamo, nessuno lo ha e questa libertà che Dio ci ha dato è una cosa così seria al punto che pur da rispettarla Dio è disposto a contemplare come l'umanità tante volte ha deluso l'attesa divina no? cioè la nostra libertà è una cosa molto seria no? per questo metterla in sintonia con i piani di Dio è la cosa più importante no? questa è l'immensa dignità e anche la tremenda responsabilità che ha l'uomo nei confronti della creazione, nei confronti degli altri uomini, no? perché Dio ci ha donato anche i nostri fratelli, no? ce li ha affidati. E ora ognuno di noi si deve chiedere: ma quanti di noi siamo veramente consapevoli di questa dignità, di questa responsabilità? No? Cioè io quando mi metto a fare qualcosa sono veramente consapevole che sono le mani di Dio, che Dio vuole mh, trattare gli altri, trattare il mondo in una certa direzione attraverso le mie mani. No? Senza questa convinzione di fondo no? si rimane nella superficie quando si parla di, di misure concrete, di, di salvaguarda dell'ambiente, no? appunto perché mancano queste grandi motivazioni. Poi ovviamente si dovrà arrivare alle iniziative concrete, no? Però se non procedono da queste convinzioni saranno fragili, no? E allora uno si potrebbe domandare, ma allora io devo cambiare la mia macchina diesel a una macchina elettrica, no? Devo togliere questo bosco con alberi per coltivare soia? No? Non lo so, però la domanda fondamentale è a partire da quali convinzioni tu prenderai la decisione? Solo quello che ti darà più soldi? Solo quello che ti permetterà quello che tu hai voglia di fare? O a partire dalla convinzione che tu sei le mani di Dio e Dio vuole contare su di te per fare i suoi piani su questa terra e quello va vale nella direzione quella? No? E questo è il, il punto, no? questa è la, la conversione ecologica. Bene, come si vede, queste idee non sono immediatamente pratiche, no? adesso non sappiamo, usciamo da qui e non sappiamo che cosa dobbiamo fare, però almeno abbiamo questo quadro di riferimento, no? queste verità che ci danno forse quantitativamente poco, perché non sono sufficienti per sapere che cosa dobbiamo fare, no? non ci evitano il lavoro di investigare quali sono i problemi, come proporre soluzioni però qualitativamente danno molto perché sono le convinzioni che ci mettono in grado di dare a, a tutte queste ricerche per no, nostro agire concreto la direzione giusta, la direzione giusta. E, bene io non avevo altre cose da dire, non so se vogliamo fare alcune domande adesso oppure le lasciamo per dopo perché anche visto che ho sforato un pochino il tempo e che adesso è il tempo della pausa a caffè, prego. Grazie, grazie professor Arturo. Però prima vorremmo appla applaudire per la tua presentazione. Grazie. E prendiamo tre minuti per alcune domande chiarire e poi dopo sicuramente avremo il tempo per le domande. Qualche commento, qualche osservazione. Vediamo se riesco a sentire le domande in Aula, perché non era No, facile. chiediamo qui di venire per fare le domande. Posso io fare una domanda? Sì. Ma volevo chiedere, ehm, sono profondamente convinta, come ci ha spiegato molto bene il Professore, che dobbiamo eh, cominciare a trattare, a guardare, a partire da Dio perché mi sembra che altrimenti tutte le nostre azioni diventano una casa che è fondata sulla sabbia e non sulla roccia, se non ha queste radici profonde, se la conversione non parte da questo. Però al contempo mi domando, nell'enciclica c'è altrettanto l'invito a collaborare a unire le nostre forze anche con gli altri soggetti uomini di buona volontà che però evidentemente non partono da questo mh, sguardo cristiano da questo sguardo di Dio e quindi volevo chiedere come combinare eh, ecco, questa conversione che ha queste radici profonde perché non può essere che così in questo sguardo di dio e, e nel contempo collaborare eh, lavorare insieme per il perseguimento del bene comune con soggetti che però non partono da dio grazie maristella sì, una domanda giustissima eh, che io mi sono fatto molte volte allora una delle cose che io trovo è che anche se loro non partono da dio molte delle nostre preoccupazioni sono comuni forse il fondamento non è lo stesso no? perché Greta Thunberg vuole salvare eh, eh, i boschi no? Beh, perché i suoi figli e nipoti possano godere della terra è una motivazione giusta? sì, è la, è la motivazione definitiva che avrebbe un cristiano forse no, però quel terreno non è un un terreno iniziale su cui dialogare, trovare intese e metterci a fare cose insieme. Sì, il Papa dice anche, l'ha sì, che vuole mostrare soprattutto ai cristiani come le verità di fede sono la motivazione più forte per eh, impegnarsi nella, nella cura della casa comune. Bene, ci sono motivazioni un pochino meno forti, no? però che comunque sono motivazioni valide, e sono un, un punto di inizio del dialogo e senz'altro nell'azione si possono fare molte cose insieme. Anzi, forse sono l'opportunità per iniziare a parlare con queste persone che non hanno fede e farle arrivare in profondità ai loro argomenti, tutto compatibile.